E' bello che la domenica ci possiamo trovare insieme estar el domingo E ancora di più quando è festa y más con Oggi stiamo facendo questa bellissima festa che è la festa delle primizie Hoy esta que è la festa de las Una festa che ci aiuta a capire che Dio viene al primo posto della nostra vita vida. Io stavo pregando e stavo dicendo Signore, cosa ci vuoi dire in questa giornata di festa? Yo estaba hablando estaba pidiendo al Señor de qué nos quería decir para este día de fiesta. ¿Quieres que hablemos de la primicia, de alguna enseñanza? Y la cosa que Dios me ha me ha sorpreso. Y lo que Él me dijo me sorprendió. Porque el Señor me, ha dicho, Guarda, dice el Señor me dijo, dice a la Iglesia que viene un segundo soplo del Espíritu Santo. Chi si ascolta bene bien. viene un secondo soffio dello Amen. Spirito Santo. Viene un secondo soffio dello Spirito Santo. Amen. Amen. Amen. Vamo. Dalla Dio qualcosa di più grande sta, grande sta arrivando. E quindi non saremo solo vivi in Dio, non no solo staremo vivos in Dio. Sennò che saremmo anche un grande esercito per Dio Sennò che saremmo un grande esercito per Dio Vogliamo leggere Ezechiele capítulo 37? Leggiamo in Ezechiele capitolo 37 Dal versetto 1 al versetto 14 In versetto 1 al 14 Ezechiele 37, del 1 al 14 E dice E la mano de Jehová fu sobre mí, E sai del espíritu de Jehová, E puso me en medio de un campo che estaba lleno de huesos. E hizo me pasar cerca de ellos Por todo alrededor E è qui, che erano muy que eran muchos sobre el delante campo, y por cierto, secos en gran manera. Y díjome: hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, señor Jehová, tú lo sabes. Dijome entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor a Jehová estos huesos. He aquí, yo voy a entrar el Espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré nervios sobre vosotros, y haréis subir sobre vuestros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritus, y viviréis, y sabéis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se llegaron a cada hueso a su hueso. Y miren, y he aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Y díjome, profetiza. Pero, no, no... Y no se... Pero... vale. um... Gracias, mm. sí, señor. Gracias. Vale. Sí. Vale. Uh, y dijo, me profetiza el Espíritu, uh, Hijo del Hombre, y diría el y di al Espíritu. Así ha dicho el Señor Jehová, Espíritu, vienen de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, el ejército grande en extremo. Y dijo, me luego, Hijo del Hombre, Todos, los, todos esos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y presiona nuestra esperanza, y somos del todo la, talados. Por tanto, prometíseguiles, así dice el Señor Jehová. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabéis que yo soy Jehová, cuando abriré vuestros sepulcros y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío. E pondrei il mio spirito in voi e viverei. E osarei riposare sulla questa terra. E saperei che io, Jehovah, parlè e lo disse. Amen. Quando ero ragazzo... Quando ero chico, Mi piacevano molto i bonsai. Mi piacevano molto i bonsai. Non so se voi li conoscete o siete pratici di, di questa cosa. Non so se sé li conoscete o sapete di Però eh, mi piacevano tanto e spesso andavo in un centro che curava i bonsai. Però mi gustava molto, e cioè a volte si andava in un centro che cuidava i bonsai e fece amicizia con quello che era il proprietario del centro e si amistava con il, il jefe del centro e quindi una volta lui disse, guarda, mi vuoi tagliare questo bonsai? e lui mi dice, mira, mi vuoi portare questo bonsai? ed era un bonsai alto così e era altissimo questi bonsai costano una marea di soldi questi bonsai costano un di dinero mm -hmm. e lui mi disse, guarda, devi tagliarli in questa maniera e lui mi dice, mira, devi portarlo così Praticamente ogni pezzo della pianta della planta, devi lasciare solo due foglie, que dejar dos ojas, e poi la devi tagliare, e cortarla. E quindi immaginate che io se sono stato là, io e un amico mio, circa due ore a tagliare questo bonsai. Immaginate io e mio amico, ah, hai due ore per cortarlo. E alla fine sembrava tutto morto. Perché erano, erano mm -hmm. rimasti soltanto i pezzi di legno e due foglie. Perché se avevano solo i pezzi di madera e due foglie e quindi all'improvviso quest'uomo ritorna e questo uomo vuole. dice che cosa avete fatto? dice che fatto? e io mi prendo paura io stavo murendo oh. e eh, mi avevo molto miedo ho fatto un guai dice l'avrei ¿La in qualche maniera. e lui invece dice no no stavo scherzando e lui dice no che stavo bromeando hai fatto un ottimo lavoro esiste molto bene e quando arriva il periodo dell'estate e quando viene il verano all'improvviso di repente questa pianta esplose questa pianta e iniziò a fare tante di quelle foglie tante, cose, tante di quella vita, tanta vita che si riempì subito si così, è così è la nostra vita molte volte tu la guardi e sembra secca Haces la vez y, y es que está seca. Que no bueno parece que no hay nada bueno en nuestra vida. Guardi nuestro matrimonio y sembra distrutto. Guardi nuestro trabajo, tu trabajo y sembra distrutto. Guardi la familia y es que está todo distrutto. Pero all'improvviso, cuando lo Spirito Santo sofia sulla nostra vida, Santo sopla en nuestra vida, lo que è muerto inizia a prendere vida. Lo que estaba muerto toma vida. Non importa quanto tu sei morto Non importa che tanto morto estes Ma quando lo Spirito Santo, viene, quando Spirito Santo viene Quando lo Spirito Santo soffa Quando lo Spirito Santo sopla Ciò che è morto prende vita Lo che sta morto toma vita Alleluia. Così come queste ossa di cui parla Ezequiel Dice che non solo erano secche Dice che non solo erano secche Ma erano molto secche Sino che erano molto secche Sai cosa significa? Sì che significa? Che non soltanto erano morti. Che non solo erano morti. Ma erano molto morti. Sono sì, che stavano molto morti. Dice, qual è la differenza? Dice, qual è la differenza? È peggio di essere morti. È peggio che stare morti. E così sono molte persone. E così sono molte persone. Fuori possono sembrare vive. Di fuori pensano vive. Però dentro stanno male. Però dentro stanno male. Tu le vedi e sembrano persone felici. Però si pensano che stanno felici. Però dentro sono morti. Però dentro stanno morti. E sono molto morti. Muy Anche i cristiani oggi stanno dentro stanno soffrendo. Però quando viene lo Spirito Santo e soffia. Viene Santo sopla, quello che que è morto prende vita. Que e questa mattina lo Spirito Santo ci ha detto che soffierà y esta el ha dicho que va a E quindi quello che è morto prenderà vita. Lo va a tomar vida. E vita. sarà qualcosa di straordinario. Amen. Quando in Genesi 1 noi leggiamo la creazione, quando in 1 la creazione, vediamo che lo Spirito Santo era sopra le acque. Que sobre las aguas. E quando Dio creò l'essere umano, soffiò. E quello che era morto y lo que muerto, prese vita. E quello che succede è che quando lo Spirito Santo viene, lo es que Santo viene ci rende superiori agli altri. A demás. Perché quando lo Spirito Santo viene sull'uomo lo rese superiore a tutti gli altri animali. Lo hizo a todos los demás Noi siamo superiori agli animali. A los non discendiamo dalla scimmia. No mono. Anche se alcuni ci assomigliano. Anche alcuni le Non discendiamo dalla scimmia. Non veniamo dal noi siamo fatti a immagine di Dio de Dios. e abbiamo lo Spirito di Dio y el de Dios. che ci rende qualcosa di superiore que nos hace algo superior. e se oggi lo Spirito Santo soffierà sulla tua vita y si el Santo va a en tu vida. qualcosa di superiore entrerà in te, va a in te qualcosa di superiore si manifesterà attraverso la tua vita, algo si va a in tua vita. anche l'apostolo Paolo lo disse a, Paolo lo a Timoteo secondo Timoteo 3.16 non leggo in italiano. tutta la scrittura è divinamente ispirata utile ad insegnare a convincere a correggere e a struire nella giustizia vale, secondo Timoteo 3.16 Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para destituir injusticia. Y cuando tú leges que la Biblia uh, dice que es inspirada, la Escritura, está inspirada, la Biblia en griego está diciendo que es sofiada. En griego dice que es soplada il fatto che sia soffiata che sia da Dio di Dios. rende la Bibbia un libro diverso da tutti gli altri libri. La Bibbia non è come il libro di Confucio, la non è come il libro di Confucio o come il libro di Maometto. O, o come il libro di Buddha. O come il di Buddha. Ma il fatto che lo Spirito Santo ha soffiato la parola sopló la rende la parola qualcosa di superiore agli altri. La sea superior a las demás. E quindi tu puoi leggere tanti buoni libri. Leer Ma niente sarà come la parola di Dio. Pero nada será como la palabra de Dios. Perché la parola di Dio porta vita. Perché la parola lleva vita. Molti ce l'hanno in casa ma pochi la leggono. Però quando tu leggi questa parola. Pero lees esta palabra, la vita inizia a nascere dentro di te. E quindi quando lo Spirito Santo soffia porta vita. Y cuando el Santo sopla, lleva vida, ma quando soffia la seconda volta. Pero sopla la segunda vez, cose incredibili succedono. cose incredibili. In Atti degli Apostoli, capitolo 2. En 2 loro erano uh, sopra l'alto solaio. Stavano nel solare, la parte alta. E lì lo Spirito Santo soffiò. E lì lo Spirito Santo soffiò. E tutti furono pieni di Spirito Santo. E tutti furono pieni di Spirito Santo. iniziarono ad annunciare la parola di Dio con potenza. E iniziarono ad annunciare la parola di Dio con potere. Però arrivò la persecuzione. Però arrivò la persecuzione. E che successe? Che passò? Che loro si misero a pregare. Che si fossero a orare. Signore, guarda quello che sta succedendo. Signore, mira lo che sta passando. Dacci che siano, si compiano segni, miracoli e prodigi. che si compiono segni, miracoli e prodigi. E la Bibbia dice che lo Spirito Santo soffiò una seconda volta. E la parola dice che lo Spirito Santo soplò una volta. E quella seconda volta fu qualcosa di straordinario. E questa seconda volta fuori incredibile. Perché dopo iniziarono ad andare a testimoniare in ogni posto con potenza. Perché dopo iniziarono a testificare in ogni lugar con potere. Quello che Dio ci sta dicendo questa mattina. Lo che Che già soffiò sulla nostra vita. Es que ya sobre vida e portò vita. E Ma quando soffiò la seconda volta. Pero la vez, cose la straordinarie iniziano a succedere attraverso di noi. Passano cose incredibili attraverso di noi. Nel 1900 iniziò quello che fu il risveglio carismatico. Nel 1900, nel siglo XX, iniziò quello che è l'avviamento carismatico. E quindi in Galles soffiò lo Spirito Santo e portò il risveglio. E in Galles soffiò lo Spirito Santo e portò un avviamento. Nel 1904, 1904, Dio utilizzò un giovane che si chiamava Roberts un joven Ivan Roberts per cercare Dio. Para buscar a Dios e lui cercava a Dio, cercava a Dio, cercava a Dio e lo buscava e lo buscava e all'improvviso lo Spirito Santo soffiò e de repente lo Spirito Santo soplò e iniziò ad arrivare tanta gente ai piedi del Signore e arrivò molta gente all'ospedale del Signore l'altra settimana siamo stati nell'isola eh, di Mallorca l'altra settimana siamo stati nell'isola di Mallorca e lì in realtà io ho conosciuto un pastore che vive in Galles e lì in realtà conoscivo un pastore che vive in Galles e lui mi diceva e lui mi diceva che anche al giorno di oggi che hasta al giorno di oggi si vede e si sa che di quel risveglio si vede ancora non se ve. però dopo qualche anno de años, lo Spirito Santo soffiò a Tesusa Street, la Street. 1906. 1906 e quello che è successo là ahí, non rimase là no se quedó ahí, ma arrivò in tutto il mondo Cosa vi voglio dire questa mattina? Che quando lo Spirito Santo soffia una prima volta porta la vita. Che quando lo Spirito per la vita. ma quando soffia la seconda volta, sopla vez, cose straordinarie cominciano a succedere. Questi sono i versi che abbiamo letto in Ezechiele. Questi sono i versicoli che abbiamo letto in Ezechiele all'inizio ci sono ossa secche e morte all'inizio hai sono huesos e morti. e arriva lo Spirito Santo e lo Spirito Santo e la Bibbia dice che tutte le ossa si iniziano a ricongiungere e prendono vita e dice che tutti i ossa si iniziano a ricostruire e toman vita perché quando lo Spirito Santo viene la prima volta nella tua vita, porta vita perché quando lo Spirito Santo viene per la prima volta nella tua vita, porta vita se sei morto, inizi a vivere Muertos, empiezas a vivir. Ma dopo succede la seconda cosa. Che ritorna di nuovo lo Spirito Santo. Che lo Spirito Santo E la Bibbia dice che que queste ossa secche che adesso avevano vita. Y la dice que estos secos que ahora vida, si trasformano in un grande esercito. Vedi c'è una differenza. È una differenza. Quando lo Spirito Santo porta vita dentro di te. Quando lo Spirito Santo lleva vita dentro di te. E quando lo Spirito Santo ti trasforma in un esercito. E quando ti trasforma in un esercito. Tu puoi essere cristiano e avere vita. Tu puoi essere cristiano e tenere vita. Però quello che Dio vuole fare in questo tempo que è svegliare un esercito, es un persone che possono andare per il mondo, por el mundo. pregare per i malati e vederli guariti, los pregare per i morti e vederli risuscitati, vedere matrimoni sanati, figli che diventano obbedienti ai genitori, Hijos que son ogni cosa è possibile a chi crede Cada cosa è para los que creen. ma abbiamo bisogno che lo Spirito Santo soffia su di noi, noi che in per darci vita para vida. e per trasformarci in un grande esercito in un gran lo Spirito Santo soffia sopla. dove hai deserto inizia a nascere l'acqua dove ci sono case distrutte iniziano ad essere edificate dove, le case sono edificate. dove ci sono rovine inizia ad avere la prosperità l'amore inizia a vivere. a vivere come dice Isaia capitolo 35 verso 7. Come dice in Isaias, in Isaias 35, 7 il luogo arido diventerà uno stagno e la terra assetata sorgenti di acqua nei luoghi dove si straiavano gli sciacalli ci sarà erba con canne e giunchi. In, in il luogo secco sarà tornato al estante, in secadale in manaderie di agua. E l'abitazione di sciaccare, in, ch in sua cama, sarà il lugar di cagnas e di juncos. Quando lui soffia, si apre il camino. Quando lui soppia, si apre il cammino. Quante volte ti sei trovato in una situazione che davanti a te tutto è bloccato? Quante volte eh. ti trovi in una situazione che, in cui davanti a te tutto stava bloccato? E che non trovi una situazione di uscita? Che non una via di Ma quando lo Spirito Santo inizia a soffiare, a soplar, anche il mar rosso si apre. E tu puoi passare nell'asciutto. E Non importa se dietro di te c'è un esercito che vuole ucciderti. Non se de un tu arriverai dall'altra parte. parte. E vedrai realizzate le promesse che Dio ha fatto mm -hmm. perché Dio ti ha fatto grandi promesse. Dio, ti hizo promesse Dio ha fatto grandi promesse sulla tua vita eh. Dio ha fatto grandi promesse sulla tua casa, eh. Dio, ha sulla tua casa. Eh. Dio ha fatto grandi promesse sulla tua famiglia eh. e queste promesse si inizieranno a realizzare grazie all'opera dello, dello Spirito Santo quindi cosa stiamo dicendo questa mattina? che Dio vuole che la nostra vita inizi a vivere che Dio vuole che la nostra, inizi che che la nostra, famiglia, inizi che nostra famiglia inizi a vivere che come cristiani iniziamo a trovare la vita. Che come iniziamo a la vita perché la vita non è andare a lavorare tutto il giorno perché la vita non è andare a lavorare tutto il giorno la vita non è fare questo e fare quell'altro. O, o avere una Ferrari. Un Ferrari. O avere, non lo so, una vacanza. O tener una vacazione. Questa non è, la vita. non è la vita. La vera vita è quando viviamo con Cristo Gesù. La vera vita è quando viviamo con Cristo Gesù. E quando abbiamo la vita, la vita. questa vita ci porterà a portare vita. Esta vita nos Dio ci trasformerà in un esercito. Dio ci trasformerà in un esercito. Per portare la vita alle persone che hanno bisogno. Para per trovare la vita la gente che lo necessita. Allora non è importante come è la tua situazione oggi. Questo non importa la tua situazione oggi. Queste ossa erano secche. Queste hueso erano secche. Però molto secche. Però molto secche. E noi possiamo avere una vita distrutta. E possiamo avere una vita distruita. Però molto distrutta. Molto distruggita. Però quello che Dio fa... Hace, Dio è specializzato a cambiare le cose. Dio si specializza cambiare le cose. Gli piace prendere le cose impossibili e farle reali. Le gusta prendere le cose impossibili per farle reali. Cose che tu all'improvviso ti devi fermare e devi dire soltanto wow. Cose che ti parano e dici wow. Perché è Dio che le fa. Perché è che le fa. Non siamo noi. Non siamo noi. Allora vogliamo avere un momento adesso per pregare. Vogliamo avere un momento per orare. Perché Dio è qua. Perché Dio si sta qui. Eh? E ci ha detto che lo spirito soffia. E lo dico che lo spirito soffia. Quanti vogliono questo soffio? Quando scrivono il soffio? Allora salutiamo le persone che ci seguono in internet. Salutiamo le persone che sono in diretto. Dio vi benedica.